Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video annuncio diciamo come sapete eh, anche qualcuno mi ha commentato su youtube eh, nella community italiana, spagnola, inglese, insomma sta girando un money freeze ragazzi questo money freeze eh, non è una bufala ma eh, è un money freeze che si fa solamente per gli utenti che hanno 6 wizard eh, quindi per tutti quegli utenti che non hanno 6 wizard non possono fare questo money freeze tanti youtuber per fare qualche visual del cazzo neanche lo dicono vi lasciano provare, vi lasciano fare, vi lasciano pensare, immaginare e tutto il resto cosa che io non condivido e non condividerò mai e siccome non condivido questa cosa preferisco dire le cose come stanno piuttosto che fare il coglione eh, per fare quattro visual vi dico le cose come stanno questo save wizard come ho già detto è un programma che serve a fare dei salvataggi questo eh, programma costa la bellezza di 50 euro 49,99 60 dollari americani o oh, giù di lì insomma e con questo programma potreste fare il money freeze, serve anche un altro programma che è gratuito, però insomma non so quanti di voi avranno necessità o voglia o bisogno di spendere 50-60 euro per fare un money freeze. Io personalmente non compro Save Wizard perché non mi interessa un cazzo di, di comprare un programmino per fare le mie cazzatine, per fare il teletrasporto, per fare la good mod e tutto il resto e poi far credere cose che non esistono e che un comune utente che non usa Save Wizard non potrà mai fare. Quindi detto questo ragazzi, non mi sbomballate la minchia con questo Money Freeze. Ve l'ho anticipato, ve l'ho chiarito in questo piccolo comunicato, spero che sia stata cosa gradita per tutti voi, detto questo vi lascio un saluto, alla prossima, ciao belli!